Benvenuti, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario, benvenuti a Restart. C'è sempre questa cosa della cravatta, che è della camicia che viene fuori e dobbiamo metterla a posto. Benvenuti innanzitutto. E partiamo con una frase che mi piace per iniziare questa bella puntata è non rinuncio mai alle cose che mi rendono felice, non è egoismo, è gioia di vivere, è di Paolo Quello. Ecco, non rinuncio mai a ospitare delle belle imprese, delle belle aziende, non rinunciamo mai, vero Giusy? Vero, meno male. Meno male, meno male. E abbiamo l'onore, così, il piacere di avere ospite l'azienda che è di Brescia, ma è, è dappertutto, perché lo scopriremo presto, Intred, con il suo CEO, Daniele. Eccoci qua, benvenuto. benvenuto. Grazie a voi per avermi ospitato. Benissimo, eccoci qua, siamo qua per parlare di Intred e tutto quello che è, quello che facciamo, quello che stiamo facendo adesso, siamo collegati... In streaming, siamo collegati in Sky, quindi tutto quello che viaggia sulle comunicazioni, sul digitale, è rappresentato dall'azienda di Intred, di, eh, vero? Sì, diciamo che la, la, la, la, mo, mo, la gran parte dei dati ormai viaggiano sulle reti internet, sulle reti in fibra ottica, che è quello che noi facciamo quotidianamente. Li abbiamo visti, li abbiamo visti, perché sono in tutti i piccoli paesi hanno portato, vedete questa piccola riga che c'è sull'asfalto sull e che, che, che sotto c'è la fibra insomma, c'è questo cavo, questa, questa posa, giusto? Esatto, diciamo che la nostra società negli ultimi anni ha fatto importanti investimenti proprio finalizzati a sviluppare le reti eh, su tutto il territorio della Lombardia eh, e eh, diciamo, a differenza dei grandi operatori che hanno concentrato di più la loro attenzione sulle grandi città, la nostra azienda si è eh, concentrata maggiormente sui centri un po' più piccoli dove però abbiamo eh, la possibilità di raggiungere molte aziende, molte e, e, e le case di molti cittadini che ora o, o sono stati in passato in digital divide. Questa è una bellissima cosa perché eh, permette alle piccole e medie aziende, alle aziende, alle famiglie proprio di cavalcare quello che molti si riempiono la bocca di digitalizzazione. Eccola qua, vero Giussi? La possibilità sì. di avere e di fluire. I figli sono a casa, devono lavorare in DAD, la famosa DAD, nel senso di studiare online, questa cosa qui è permessa anche dal collegamento della, della fibra. Si sono concentrati in Lombardia. in Lombardia, perché la Lombardia è il motore naturalmente dell'Italia, lo diciamo spesso, e ha bisogno di questo aspetto qui, di velocizzare questo, questo passaggio alla tecnologia. Lo notiamo anche in questi giorni, vedo Giussi in borsa, la concentrazione per quanto riguarda l'offerta, ad esempio, del fondo KKR su, su Team che al suo interno ha tutto un mondo di connessioni, di, di, eh, di società. Ne cito una, Open Fiber con Enel e quant'altro, tutte legate al discorso della comunicazione e della deciderazione, è vero Giuseppe? Ha dato un po', di, dato un po di, di, accelerazione di accelerazione di questi giorni e di attenzione a quello che succede ah, anche sì, perché sì. dice cosa mi interessa a me della fibra cosa mi può interessare a me piccola media azienda cosa può interessare a me piccola media azienda la fibra? Beh, grazie a una connettività di, di maggiore qualità di, di, di livello più elevato si possono fare eh, tantissime attività che in passato non erano nemmeno immaginabili, eh, oltretutto ha dei costi molto più contenuti rispetto a quello che eh, si pagava eh, qualche anno fa. Eh, si può eh, portare in cloud eh, tutta una serie di servizi, si possono eh, eh, quindi beneficiare di sistemiche di sicurezza particolarmente evoluti, si possono pubblicare contenuti su internet, in streaming come lo stiamo facendo in questo momento e, e tutto in modo molto, molto semplice e molto, e molto fluido. Ho detto una cosa molto importante, la gestione dei dati mi permette di poter, con questo attrezzo che abbiamo tutti in tasca, poter essere, accedere ai dati della mia azienda o dei dati familiari, dei dati personali, in questa famosa nuvola, dove la rappresentiamo come una nuvola immaginaria, ma è fruibile. Ovunque sono, posso accedere a questi dati e poter lavorare, poter comunicare, poter essere presente sul mercato in maniera... Ha detto una cosa importante il, il dottor Peli, ha detto in maniera sicura, perché proteggiamo questi dati da malintenzionati che possono eh, tentare di rubare, vero Giussi? C'è questo aspetto? Sì, purtroppo gli episodi di, di cyberattacca sono sempre più frequenti per le nostre aziende e questo comporta un rischio in termini sia di continuità di business sia in termini appunto di eh, diffusione dei dati, di dati sensibili che noi abbiamo, che ogni azienda ha, che ogni studio, che ogni professionista ha in quanto gestisce i dati dei propri clienti, dei propri dipendenti, dei propri collaboratori quindi chiaramente questo aspetto di sicurezza è fondamentale per l'utilizzo di tecnologie per l'utilizzo e per l'obiettivo di raggiungimento della digitalizzazione il primo, il primo obiettivo da raggiungere è sicuramente la protezione e la tutela dei dati per evitare l'utilizzo improprio e fraudolento da parte di chi è malintenzionato e da parte di chi vuole sfruttare queste tipologie di dati per altri scopi, dal fatto di potersi proporre in modo, eh, diciamo, in modo discutibile all'utilizzo proprio per magari anche atti di delinquenza come il furto d'identità piuttosto che altri atti veramente eh, eh, negativi. Insomma, ecco. e quindi una tutela patrimoniale anche con una piccola... Soluzione assicurativa può... Certo, le aziende possono proteggersi da queste tipologie di crimini attraverso le protezioni, attraverso una copertura assicurativa che ormai sul mercato è diventata una eh, polizza, una, una tipologia di strumento di copertura diffuso proprio perché comunque l'utilizzo della tecnologia all'interno delle nostre aziende è molto importante parliamo anche di tutto il processo di interconnessione che fa parte dell'industria 4.0 pensiamo a un'azienda che basa la propria produzione su questa tipologia di eh, organizzazione di produzione dovesse esserci un attacco informatico, dovesse esserci un, un, un attacco cyber eh, chiaramente cosa succede? Che la produzione dovrebbe fermarsi piuttosto che subire delle interruzioni di qualche ora piuttosto che di qualche giorno. Chiaramente ecco queste coperture eh, vengono utilizzate per eventualmente proteggersi dal danno della mancata produzione, dal danno della mancata consegna ai propri clienti e il danno anche dell'utilizzo dell di dati informatici in maniera fraudolenta perché comunque laddove i dati vengano eh, diciamo, eh, rubati e quindi i ehm, sì, terzi dovessero impossessarsi dei dati, noi siamo responsabili come imprenditori, quindi tutto quello che è l'aspetto dell'autodenuncia dell dal punto di vista dell'utilizzo dei dati eh, di privacy che non viene rispettato. O meno quello della reputazione, l'aspetto riprotestionale è molto Tut importante. tutto quello che fa parte della protezione dell'azienda. Ma torniamo a parlare invece con il nostro... Ceo che è qui presente di Intred, dottor Peli per quanto riguarda l'aspetto vostro. Eh, siete una storia affascinante, siete partiti, quando siete partiti, dottore, negli anni? L'azienda è stata fondata dal sottoscritto e sì. altri due amici nel 1996, poi eh, ci sono stati dei cambiamenti societari Vali. poco dopo e eh, di fatto la mia famiglia ha acquisito la la società eh, al 100% eh, si è sviluppata direi molto bene per, eh, fino eh, direi al, al 2010 eh, in, e utilizzando prevalentemente le infrastrutture di, eh, del principale operatore nazionale che era Telecom Italia e quindi eh, utili, come del resto facevano un po' tutti gli operatori all'epoca però nel 2010 abbiamo eh, deciso di dare una svolta a questa a, a questa attività eh, ci rendevamo conto che le marginalità e la qualità del servizio che potevamo erogare ai nostri clienti utilizzando infrastrutture che utilizzavano tutti non potevano essere, non potevano distinguerci sostanzialmente e quindi abbiamo cominciato nel 2010 a costruire una nostra rete proprietaria. Come diciamo spesso Giussi hanno fatto distinguersi per non estinguersi perché distinguersi vuol dire anche per loro cambiare e sopravvivere, cambiare e l'evoluzione li ha portati poi recentemente, penso un anno fa, a una cosa che affascina sempre me e te dal punto di vista imprenditoriale, all'affaccio al primo gradino della borsa alla quotazione al Lime. Sì, di difatti eh, diciamo, i risultati che stiamo ottenendo eh, sono figli di quella, di quella scelta del 2010, no? quindi le, la, la, anticipare le scelte, in, intuire eh, i cambiamenti eh, con anticipo è fondamentale per il futuro di ognuno di noi, ma soprattutto delle aziende che devono competere quotidianamente con eh, magari dei de giganti, come era il nostro caso. E, eh, eh, per la verità siamo arrivati al 2017. Eh, ehm, con ottimi risultati e, una, eh, e investimenti molto importanti quindi ci rendevamo conto che per poter continuare su questa direzione, anzi per accelerare questo processo di investimento, era importante fare un salto di, di qualità e quotarci per raccogliere appunto denaro fresco yeah. e appunto e fare un'accelerazione degli investimenti. Yeah. Ecco, vedete adesso questo, qui, questo piccolo prezzo lo taglierò <ride> e lo manderò in loop perché è formazione per gli imprenditori, questo qui è scuola per gli imprenditori, sì. per le piccole e medie aziende che sono un bivio che devono riflettere e intuire, come ha detto l'imprenditore che è l'anima dell'azienda, noi siamo consulenti, gli imprenditori sono loro non ci dobbiamo confondere i ruoli l'imprenditore sente nell'aria il cambiamento, lo intuisce, lo cavalca anche quando il vento tira contrario nel 2010 ha intuito questo aspetto e poi l'ha portato a fare questo salto, questo salto che permette all'azienda di avere denaro per investimenti, per aprirsi al mercato, per anche farsi conoscere alla platea più ampia dal punto di vista, quando si dice marketing finanziario, eccolo qua, marketing finanziario non è solo la raccolta di denaro, ma anche l'impiego, soprattutto, perché la raccolta di denaro è fine a se stessa, se non viene utilizzata, non genera valore. L'esempio di Intred è un esempio davvero da case history perché è chiaramente un imprenditore o gli imprenditori che hanno saputo diciamo, eh, approfondire quelle che potevano essere le esigenze del mercato, quindi il fatto di capire che il futuro sarebbe andato in quella direzione e quindi decidere di destinare delle risorse per effettuare degli investimenti, investimenti importanti perché in questo ambito gli investimenti sono rotativi, devono avere la capacità di rientro, di rientro ovviamente e anche essere rotativi sono investimenti importanti, sono quegli investimenti che davvero per rientrare hanno l'impatto nel conto economico e questo aiuta nel tempo a dare continuità all'azienda perché comunque genera il giusto ritorno di investimento e genera la capacità di creare valore. Chiaro che però quando sempre di più il business diventa di spessore la decisione che è stata presa di affacciarsi alla quotazione, quindi di affacciarsi al Lime, è stata una decisione proprio di lungimiranza, di, di continuità del business, proprio perché gli investimenti hanno bisogno sempre più di eh, liquidità, sempre più di nuova linfa e questo ha fatto sì che attraverso questo processo di accesso al mercato della finanza, che non è quello ordinario ma è un accesso eh, straordinaria, quindi attraverso quindi, la condivisione del progetto con qualcuno che fosse un investitore esterno, ha fatto sì che comunque la continuità ci fosse, complimenti complimenti per l'intuizione complimenti per l'azienda che nel backstage, prima no, no, abbiamo salutato, scusateci il nostro sponsor che è Luca Fè abbiamo preso un caffè nel backstage come uso qui a Restart per un attimo di accoglienza delle, degli ospiti con un buon caffè ci ha parlato del problema, di, no problema, del 160 persone che collaborano all'interno dell'azienda, dell 160 famiglie e la domanda mia è stata, ma siamo ancora con venti abbastanza e con le onde del mare ancora agitato dal, dal discorso pandemia, ma nel periodo più buio, cioè proprio nell'anno 2020, cioè nel periodo più, più così ostativo anche per molte aziende, Intred, come ha cavalcato questa tempesta che si è abbattuta sulle piccole e medie aziende italiane? Come avete cavalcato, come avete steso le vostre vele? Beh, sicuramente la, la pandemia è, ha avuto un impatto molto forte sulla nostra attività, ovviamente di, eh, creando delle eh, difficoltà eh, di tipo organizzativo, ma devo dire dal punto di vista economico eh, per noi è, è, è stato un impatto tutto sommato positivo. Eh, la, la gente, eh, le, le persone, i, i, le imprese hanno capito eh, che quanto era importante in quel momento avere un sistema di comunicazione eh, più efficiente eh, e, e quindi questo ha portato eh, molti imprenditori e, e molti cittadini a, a passare a tecnologie più performanti basate sulla fibra ottica e quindi in quel periodo, in quei mesi, in questi ultimi due anni, eh, la crescita di domanda per questo tipo di eh, connettività più performante è stata molto molto forte e ha, ha sostenuto la crescita dell'azienda ma anche ha messo sotto pressione un po' la nostra struttura che ci ha portato nel, nel giro di, di, di pochi anni ad arrivare a eh, circa 170 dipendenti e, e, e, e, e oltretutto di, di, di grande qualità. Ecco, mi piace ricordare un, un, un aspetto importante della, della quotazione su borsa italiana. Che magari molti non pensano, non considerano. No? Per fare una buona squadra che può vincere eh, i campionati, servono dei bravi giocatori, no? eh, eh, sì, sì, tutti anche un buon allenatore, anche un buon allenatore che è dovuto accanto a noi. Sicuramente anche un buon allenatore, un buon staff tecnico, come si dice. Però servono soprattutto dei bravi giocatori. E, e eh, Devo dire che eh, grazie alla quotazione Intred è diventata molto più attrattiva anche per il personale e questo ha aiutato moltissimo. Eh, la ricerca di qualità di personale formato, ingegneri, immagino, Esatto, esatto. persone che si contendono le imprese, se li rubano aperte e chiuse virgolette perché è la qualità delle persone all'interno della digitalizzazione, c'è ricerca di personale, Intred, se andiamo sul sito, ringrazio sempre Lillo alla regia, troverete sempre, lavora con noi aperto, nel senso che la ricerca di personale sul sito c'è sempre, e personale di qualità, è, è lavoro, c'è sempre l'opportunità di poter confrontarsi con imprese di questo genere e di essere accolti all'interno della famiglia di Intred, anche perché oltre che essere attrattiva, noto sempre che eh, l'attenzione che c'è verso... Le risorse interne ha portato ad avere anche un piccolo, piccolo, grande, penso grande, progetto di welfare aziendale. Ne parliamo spesso di welfare aziendale con la Giussi. Voi lo avete già fatto partire. Sì, devo dire che eh, eh, l'attenzione la, nei confronti del personale è eh, molto, molto forte eh, all'interno della nostra azienda perché io dico sempre le aziende sono fatte di, eh, di muri, sono fatte di macchinari, per quanto ci riguarda sono fatti molto di cavi, ma sono fatte di soprattutto di persone. Chiaro. E quindi il eh, gratificare le persone eh, è estremamente importante, è vero che eh, si va al lavoro non solo per ovviamente certo. non è l'aspetto economico l'unica leva, però è una leva molto importante. Sappiamo oggi che il livello di tassazione per il costo del lavoro, per il lavoro è molto, è molto il importante, fiscale, sì. il cuneo fiscale è molto forte, quindi il welfare è un, uno strumento molto importante, tra l'altro un'altra un soluzione che eh, abbiamo trovato da società quotata è quello di premiare i, eh, diciamo, i dipendenti eh, di eh, più alto livello con un piano di stock grant eh, che eh, sta eh, incentivando Beh. direi molto bene eh, il personale che ha degli obiettivi più importanti strategie di fidelizzazione una strategia <ride> di fidelizzazione molto, molto forte questa qui Giussi la Beh. trovo anche sì, dal super. punto di vista imprenditoriale sì, sì. Un'idea molto intelligente anche condividere, se l'azienda è florida, condividere anche all'interno questo aspetto qui. è anche gratificante per i collaboratori, cioè davvero dalla, dalla volontà di lavorare, di essere parte della famiglia di Intred, quindi attraverso tutta una, una valorizzazione del progetto di Intred. Al welfare aziendale a questo tipo di iniziativa di fidelizzazione dei propri collaboratori sicuramente eh, eh, c'è una valorizzazione importante di quello che viene tecnicamente definito capitale umano ma è giusto definirle persone perché sono persone che collaborano in team, che lavorano insieme per riuscire a dare risultato ai clienti di Intred ed essere performanti eh, come eh, si è proposta la proprietà di Intred, come si è proposta la famiglia. Bellissimo Giusy anche perché Giussi si parla spesso sul canale 810 in streaming qui a arrestate di progetti di welfare. Certo. Andate a vedere le puntate su YouTube, eh, poi Maurizio e io Solution troverete tutte le aziende che sono state ospiti e alcuni in interventi di Giusy per i piani welfare che sono importantissimi. Non Senza rivelare segreti i vostri piani di sviluppo futuri, c'è qualche progetto interessante che avete in cantiere oltre la digitalizzazione delle, delle imprese lombarde, oltre a accelerare tutto quello che è legato all'industria 4.0, perché se, il robot, se non, se non ho il collegamento veloce il robot si ferma e quindi la produzione si ferma. Ma stiamo sicuramente facendo un progetto molto importante e che ci sta anche gratificando eh, eh, sia dal punto di vista eh, diciamo economico, ovviamente perché siamo un'impresa, ma anche dal punto di vista di sodd soddisfazione del personale eh, de del, come imprenditore e come azienda. Recentemente la nostra società ha vinto un bando Ehm, con la pubblica amministrazione per eh, collegare ad internet in banda ultralarga quindi in fibra ottica con connessioni a 1 gigabit tutte le scuole della Lombardia ah, ah, è bella. un progetto che eh, vale circa 40 milioni di euro Bellissimo. che noi dobbiamo eh, realizzare in tre anni e poi dobbiamo garantire la continuità per i 5 anni successivi ad oggi abbiamo collegato circa 500 scuole eh, e dobbiamo arrivare a collegare più di 4.000 scuole entro l'aprile del 2024. Che bella notizia che ci ha portato qua a Restart, veramente bello perché la cultura, lo studio, la, le scuole sono il futuro, la digitalizzazione è questo, questo è il futuro. Questo è, si sente parlare sempre sui giornali di PNRR o di digitalizzazione. eccolo qua, mettere a terra in maniera concreta tutti questi progetti, collegare le scuole per rendere più fruibile, più veloce, più necessaria la conoscenza per formare le persone dal punto di vista tecnico, dal punto di vista umanistico, dal punto di certo. vista in, e poi degli studenti che diventeranno poi collaboratori di aziende, come magari come di Intred. Perché no? Giusto Questo aspetto è importante, Giussi. Ricordiamo, ad esempio, che sono attivi per le piccole e medie aziende, ad esempio, ancora hanno rifinanziato la Sabatini, per quanto riguarda l'aspetto di poter comprare macchinari per con un tasso agevolato, ricordiamo anche tutto giusto il discorso del... Tutta la parte dell'industria 4.0 che riguarda quindi investi, investimenti di eh, tecnologia digitale, di interconnessione, quindi appunto tutto quello che ha a che fare con eh, la fibra, piuttosto che la connessione, piuttosto che il dialogo tra eh, i beni strumentali, quindi tutto quello che è l'efficienza tecnologica dei processi produttivi delle nostre aziende. Bene, Per questo tipo di investimenti oltre alla Sabattini è possibile eh, accumulare diciamo, anche la parte che riguarda il credito d'imposta che per chi effettua gli investimenti entro il 31-12 quindi con un acconto del 20% entro fine anno potrà accedere ad un credito d'imposta fino al 50% poi viene ridimensionato per il 2022 al 40% ma comunque sono eh, strumenti, sono linee che eh, davvero agevolano il rientro dell'investimento oltre che appunto sostenere la parte finanziaria delle nostre imprese, delle PMI che decidono di fare investimenti per il futuro. Ecco, quindi assolutamente eh, state attenti perché eh, in, periodi, in questo periodo ma comunque anche la, nei, nei prossimi mesi vedremo delle linee tecniche dedicate proprio per andare a sostenere le imprese per gli investimenti e per il futuro delle aziende. Grazie Giusy, abbiamo anche, anche, concludo io, questo aspetto qui, l'aspetto di Simest, dal punto di vista che è ancora aperto questo fondo che si chiama digitalizzazione, sono 300.000 euro per le piccole e medie imprese, di cui c'è una piccola quota a fondo perduto, interessante anche questo aspetto per le piccole e medie imprese, per dare un piccolo booster per la digitalizzazione. Per la non... transizione, transizione. digitale, digitale. ecco da, scusami Giuseppe hai ragione, transizione digitale, no. ma come è uso qui a Restarte... Questa è una concreta transizione digitale, sì, l'abbiamo qui in parte con, con il, il, il, il CEO sì. Dottor Peri che ci ha spiegato una cosa veramente bella, oltre che l'aspetto della quotazione, l'aspetto dell'istruzione in maniera digitale. Eh, chi volesse mettersi in contatto con voi per, eh, dal punto di vista professionale, cosa deve fare eventualmente? Se c'è qualche giovane ingegnere, c'è qualcuno che potrebbe a far parte della vostra famiglia. Cosa deve fare? Ma direi che la, l'attività la, è molto semplice, e, e soprattutto per un giovane ingegnere che ha domestichezze con questi strumenti, deve semplicemente andare sul nostro sito e eh, inserire il suo curriculum. Saremo ben lieti di eh, esaminarlo e, e, e, e di fare rapidamente un colloquio per valutare eh, la possibilità di inserirlo in azienda come dicevo prima per noi il capitale umano, le risorse umane sono fondamentali eh, le aziende sono fatte soprattutto di eh, persone quindi eh, dico giovani non esitate non abbiate certo. timore di, di certo. chiedere di recarvi nelle aziende e a proporvi perché eh, le aziende stanno cercando proprio voi come diciamo sì. spesso le aziende camminano sulle gambe delle persone, qui sono dei pilastri di intra, delle, delle belle gambe solide, vero Giussi? Sì, poi insomma anche in termini di curriculum credo che poter fare l'esperienza all'interno di un'azienda come Intred è sicuramente, come direbbe qualcuno, di prestigio. Di prestigio, no. esatto, di grande <ride> prestigio. Vuoi concludere tu? La puntata è volata. E ci dispiace perché era affascinante ascoltare tutta la storia di Intred, ma la potete trovare e vi invito ad andare a vedere il progetto di quotazione a Lime per rimanere nella storia dell'educazione finanziaria, questa è educazione finanziaria, è vero Giussi, per le imprese? Abbiamo visto il ciclo di vita di un'impresa che si è mosso in modo dinamico, quindi dalla nascita, dalla costituzione, come ci ha descritto il dottor Peli all'inizio della nostra puntata, fino alla continuità, fino all'evoluzione, quindi alla crescita al salto di qualità che eh, la proprietà ha deciso di fare nel 2010 per dare continuità agli investimenti e non ultimo il passaggio della quotazione online. Quindi abbiamo visto proprio la nascita, la, la crescita dell'azienda che è ancora in crescita attualmente attraverso appunto questo processo di quotazione, ma abbiamo visto proprio tutta la, la, la dinamicità di un'azienda di un che è nata e che cambia nel tempo. Si parla proprio di ciclo di vita delle imprese, come spesso parliamo di ciclo di vita delle persone, ecco, in questo caso è un esempio davvero molto, molto ampio che dà visibilità su tutto quello che è il ciclo economico. Grazie Giussi, ringraziamo l'ospite Dottor Peli e Intre che è venuto a trovarci, vi invitiamo a andare a visitare il loro sito e il loro canale YouTube e rimanete collegati con Restate, con le altre aziende, le altre storie di imprese e di imprenditori. Alla prossima puntata! Buonasera a tutti! Buonasera!